l'abbiamo conosciuto prima siamo sì. ormai siamo di casa ecco sì ci racconti allora, eh, che vogliamo vedere? ci vedere sì. come funziona il lavoro? Allora, perfetto allora se venite più luce voi mm. sì, sì, sì, la facciamo ci voleva cosa vedere, no. possiamo fare un po' di giro vieni vieni vieni stiamo rifacendo tutto il foglio. Viene, viene tolta tutto il tappeto in gomma, tutto il multistrato e per poi essere messo in Se non gli andate andatevi potete, se non abbiate un po' di... La vettura più a fianco ha... Quanti anni ha questa vettura? Queste sono degli anni 90 quindi eh, abbastanza tatata S santo? no, no, degli anni 90 <ride> Sucimi, sì, sono Vabbè, sì, considerando che un tram insomma è una città acc accettabile insomma un diciamo. tram è accettabile non ci sono le stanche. Sì. Sì. sì, esatto, abbiamo le stanche che sono degli anni 47 quindi, eh, però affidabili almeno, ve <ride> la faccio vedere prego che genere di, di danni da usura sono più facilmente riscontrati diciamo, diciamo, noi come, come reparto eh, facciamo le revisioni generali e, ah, e investimenti, facciamo gli incidenti. Ecco, ah, questa è una stanga, questa è stata mantellata. Completamente? Esatto, adesso si, si sta rifacendo il pavimento. Eh, e poi man mano avviene la ricostruzione. Mm -hmm. Bello, no? Quanto tempo ci vorrà? Salve, buongiorno. È, diciamo 10-12 mesi. Sì, beh, è un lavoro lungo, è un lavoro lungo. Chi ne avete in manutenzione? Sei, non di stanga, eh. diciamo tra stanca, Sucini e Fiat, perché abbiamo iniziato anche le revisioni dei tram Fiat uno ne stava in verniceria, non so se lo avete visto, mm -hmm. diciamo sta in direttura d'arrivo, sta, sta in fase di verniciatura per poi chiuderlo e, e mandarlo in strada. A la Quindi 10-12 mesi per ogni... No, parliamo di, di stanga, sì, okay. perché questo è... Un po' più antico, un po' più anzianotto. Esatto. No? Esatto. Ha bisogno di qualche cura in più. No. Sì, sì, no, magari se, se vogliamo vedere quella al bocca, mi eh, alzata, così si rende conto mh, meglio del lavoro che, che gli viene fatto. Sì la pera vorrebbe dire che sarebbe bene se grazie. è stato fatto tutto, tutto l'interno eh, ammodernato interno e ha costruiti verniciati e montati da noi sedili e diciamo eh, si presenta no, no. No. <ride> Tutto ah bene, qui viene no, rifatto tutto, la, tutta vengono rifatta la paretina, la paretina, la paretina di sicurezza. la, la di sicurezza. Di ah, una nuova paretina di sicurezza che, no, no, no, che veramente. Sì. È diciamo l'inverno no, no, praticamente no, è tutto no, nuovo. Viene rifatto tutto, totalmente. Verranno rifatti successivamente revisionati i carrelli, verranno rimasti i quindi Diciamo questa è l'evoluzione di quello che abbiamo visto di là per il quale stavano rifacendo i pavimenti sì, sono quella è la fasi, prima fase e questa è, è quasi l'ultima questo so. il pavimento l'ha fatto, adesso mancano i carrelli e poi la verniciatura quindi ah. a quel punto, a quel punto insomma, la vettura diciamo, verrà rimessa in esercizio. comunque circa un anno per questo tipo di lavoro eh, questo sono. lavoro sì è, è quanti, ci sono? quanti tram di questo genere sono circolanti? quanti ci abbiamo avete idea? più o meno? di quanti sono i circolanti? Di questo il parco, il parco de... sì, dovrebbe essere una cinquantina di circolanti vero? circolanti vabbè la porta maggiore esatto la 20 maggiore è l'equivalente di uno stabilimento di autobus in parte si vengono parcheggiati anche qui però questo avete subito la revisione no basta no dobbiamo scappare dobbiamo scappare no no dobbiamo andare andiamo possiamo far uscire di qua però andiamo andiamo mi Beh, sì forse è preferibile rifare la strada esatto è un po' strano mi dispiace la faccia foto... fare si facendo capire nulla a presto. Grazie. A presto, grazie. Grazie. grazie. Il regista non vedo più. Angelo. Non so, secondi. Longoni. Non lo so. Eccolo là, Longoni, allora Allora, mi rialzo più vicino. Ci vediamo, Grazie, mi dispiace di distrarre, buon lavoro. Tra qui fuori, qua la va. Non la ragazzi grazie, vorrei essere piacere, per il quando non non siete capaci, ma che ci deve fare io sono molto più capace di No, non c'è tempo, almeno un sorriso esce fuori. Forza, forza. Intanto di strada ce n'è tanta però mi sembra che siamo iniziando bene, no? Siamo carregiati. Forza entrambi. Buona giornata, arrivederci.